Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, vogliamo, fare una, vogliamo presentare una notizia lampo, praticamente a cioè poche ore, insomma, 18-17 ore. Allora, praticamente la notizia eh, nasce dal canale 13 Israeli. <coughs> quindi viene direttamente da Israele, però a riportarla sono sostanzialmente eh, pochi, eh, pochi giornali americani, nello specifico l'Ai24 News, che dice appunto Report, Russia lancia eh, missili contro in Siria, aerei eh, israeliani. Poi viene presa anche da, per quello che ho potuto vedere, investigare, scoprire, solamente un, un, giornale, un giornale italiano che si chiama il K4Bits. La domanda del migliore, ma è vero o è falso? recita quanto segue una batteria di difesa aerea russa risposta ad attacchi su obiettivi in Siria da parte di aerei militari israeliani, i paesi nato a corto di armi da inviare in Ucraina, la verità sul trattato dell'OMS, sulle pandemie in Cina, pioggia e neve artificiale, insomma c'è un resoconto, poi chiedono loro, vero o falso, tra pandemia c'è un po' più grande che non vedo, fra pandemia e guerra in Ucraina siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo, mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da fake news di ogni tipo, mentre influencer, Veri si sì, alternano con pifferai magici in una costante rincorsa tra vero e falso. La rubrica è curata, mi porta due nomi che non voglio fare per privacy. Per consultare tutti gli articoli, ok, clicca qua, vero o falso. Ok, e poi porta questa notizia la batteria di difesa aerea russa ha risposto all'attacco israeliano venerdì scorso lanciando diversi missili. La notizia è stata resa nota solo stasera però dall'emittente israeliana Channel 13 che ha citato fonti straniere. Dopo centinaia di attacchi aere aerei contro obiettivi in Siria da parte delle forze israeliane, una batteria di difesa aerea operata dall'esercito russo venerdì ha risposto a una ondata di aerei dell'aeronautica israeliana che attaccavano obiettivi nella parte occidentale del paese. E poi ti metti il link appunto all'A24 News, un giornale americano ok mh, nelle more che insomma eh, passeranno i giorni e riusciremo a capire se questa notizia è vera o è falsa intanto comunque la portiamo la parola di dio non parla solo di guerre ma parla anche di rumori di guerre comunque o vero o non vero se non è pane è pan bagnato se non si concretizza come profezia di guerra si concretizzerà come profezia di rumori di guerre, altri rumori di guerre per esempio eh, vediamo, il giornale Il Mondo dice quanto segue, scusate ma la pubblicità mi chiude tutto ogni volta che inizio a leggere ma appena 100 pubblicità, che stress. Allora, Finlandia, allora ripetiamo perché c'è la pubblicità che non mi fa vedere niente, ma chiuso pure un'altra volta. Il titolo del il nome del giornale dovrebbe essere Il mondo, non si vede più niente. Ok, Finlandia, Putin sposta missili nucleari verso il confine. Il video che mostra gli scanner sui camion uno spostamento che suona come una minaccia, la Russia ha portato alcuni missili al confine russo con la Finlandia. In un video pubblicato su Twitter e rilanciato da diversi account si vedono missili Iskander trasportati su un'autostrada verso Viborg, una città della Russia occidentale vicina al confine finlandese. Un'operazione che non avrebbe destato grandi sospetti in tempi recenti, ma... Helsinki sta in questi giorni per aderire alla NATO e allora questa mossa ha il sapore di un avvertimento. Ok. Poi un altro giornale ne parla ovvero il mattino. Il mattino recita quanto segue, titolo Finlandia punti sposta missili nucleari verso il confine. Il video che mostra gli iscanda sui camion insomma dice quello che ha detto quell'altro ah però questo fa vedere il video ah interessante eccolo qua ci fa vedere il video vediamoci il video peccato che voi non lo possiate vedere me l'ha pure chiuso quindi manco io posso più vedere <ride> ok e... allora torno a ripetere quello che ho detto prima, staremo a vedere nei prossimi giorni se realmente la Russia, come stanno dicendo alcune testate, nucleare, ehm, sì, nucleare, testate giornalistiche, scusate, sono <ride> Sto ancora dormendo, è mattina presto, come hanno detto alcune testate giornalistiche, vediamo se sarebbe vero che Channel 13, il canale israeliano, hm? avrebbe dato questa notizia, fra l'altra presa anche da, da canali esteri, come sta storia che un canale israeliano prende notizie da canali esteri? dicevo. Mi sembra normale perché magari l'esercito israeliano non ha voluto rendere nota la notizia e questo ci sta perché è una notizia molto grave, chiaramente noi eh, che stiamo un po' seguendo la situazione da vicino, ci rendiamo conto che le due parti, eh, sia quella russa che quella israeliana, in questo momento sono, sono in tensione, lo sono sempre stati certamente, però in questo momento come mai? La, la stessa mossa che Putin ha fatto nel rivendicare quella Chiesa ortodossa in Gerusalemme è certamente una mossa che comunque rientra nella, nella guerra, perché ricordiamo per l'ennesima volta che le guerre non iniziano mai con i missili, ma iniziano appunto con l'economia, la diplomazia e quant'altro. Quindi, quindi questa è una vera e propria guerra. Quindi, insomma, eh, Russia, Russia sta a prescindere se sia vera o falsa questa notizia comunque Russia si sta sempre via più inasprendo nei confronti degli ebrei e certamente anche perché comunque gli ebrei eh, hanno già messo il, pie, il piedino in Ucraina e eh, vuoi che sia per motivi Diciamo pacifici che poi lì ci sono dei forti interessi, certamente vuoi che non sia così, insomma la situazione sta degenerando. Ok, eh, quindi abbiamo anche uh, il fattore Svezia, il fattore Svezia e il fattore Finlandia che da una parte Putin dice, il Cremlino dice: noi non abbiamo nulla al contrario che la. Diciamo la Finlandia possa aderire eh, alla Nato, basta che poi la Nato non, eh, non sposti il suo arsenale dentro la Finlandia, ma fa un po' ridere questa, questa situazione, no, non fa ridere quello che ha detto Putin, quello che ha detto Putin giù, cioè, ci sta, ma fa ridere eh, un po' tutta la situazione nel senso che quando mai, quando mai, a parte basta guardare alla storia, no? dal momento in cui nasce la Nato, la Russia ha detto guarda l'importante è che poi voi non, non mettete eh, i vostri armamenti nei paesi che aderiranno alla Nato e questo non è mai successo, la Nato si è sempre espansa via più e adesso i paesi che stanno nella Nato hanno grandi armamenti, basti pensare all'Italia, che non sappiamo quante bombe atomiche abbiamo, bombe atomiche, bombe nucleari degli Stati Uniti di America, interessante questo e così via discorrendo e non abbiamo alcuna gestione su queste armi e quant'altro. E quindi dire che eh, pretendere che la Nato poi in un prossimo futuro non eh, trasporti il proprio armamento nella Finlandia, nel, nella Svezia e quant'altro quando queste aderiranno, se aderiranno, vedremo. Insomma, è come dire al sole mi raccomando non fare luce. E questo è quanto. Insomma stiamo vedendo questa situazione, questa situazione a mio modo di vedere è, per quanto riguarda il ritorno di Cristo, il rapimento della Chiesa, il giorno del Signore questa qui è proprio quella più importante senza nulla togliere al Covid che è epocale quello che è successo, che sta succedendo col Covid ancora la gente ha la bocca attappata eh, ma questa qui è proprio epocale conosciamo tutti quanti la profezia e stiamo vedendo come esattamente si sta concretizzando tutto al di là di tutte le profezie che abbiamo portato neg negli anni che sono molto importanti la profezia regina in questo è eh, Gog e Magog di Ezechiele 38-39 però c'è anche un'altra profezia che noi l'abbiamo citata tantissimo, che appunto è il primo capitolo di Sofonia. Nel verso 14 dice «Il grande giorno del Signore è vicino. Egli è vicino e si affretta molto. La voce del Signore, eh, scusate, la voce del, eh, la voce del giorno del Signore sarà di persone che grideranno amaramente». Apro parentesi. Interessante quelle posizioni che dicono che il giorno del Signore è un giorno bello, meraviglioso e stupendo. Wow! Mi domando dove hanno studiato l'italiano questi nostri fratelli italiani, fratelli nel senso che sono italiani come noi. E quindi la profezia dice che questo giorno verrà in fretta, correndo, Tant'è che la profezia dice che addirittura dentro quel giorno i giorni stessi saranno abbreviati. Infatti oggi, proprio materialmente parlando, è un dato di fatto. La NASA l'ha detto che le giornate addirittura si sono accorciate, quindi questo ha più significati. Se tu leggi però tutta la profezia di Sofonia, cominciando dal verso 1 e non dal verso 14, noterai cose molto interessanti. E dice così. La parola del Signore che fu indirizzata a Sofonia, figliuolo di Cusi, figliuolo di Gedalia, figliuolo di Amaria, figliuolo di Ezechia e di Giosia, figliuolo di Amon, re di Giuda, io farò del tutto perire ogni cosa sulla faccia della terra, dice il Signore. Nota bene, ogni cosa sulla faccia della terra perirà. Questa è una profezia escatologica che riguarda il giorno del Signore, chiamato anche quel giorno. Infatti nel verso 7 dice silenzio per la presenza del Signore e Dio, con ciò sia che il giorno del Signore sia vicino. E più avanti userà molto quel termine, che noi appunto andiamo veramente insegnando da tanto tempo, quel, quel giorno, quel tempo. Quando la scrittura ti dice quel giorno, quel tempo, apri le orecchie perché molto spesso ha a che vedere col giorno del Signore. Infatti, per un ebreo, per qualsiasi persona che conosce l'Antico Testamento, sa perfettamente cos'è il giorno del Signore. Ecco perché poi dopo, quando noi arriviamo all'Apocalisse, la Rivelazione, ci accorgiamo che l'ebreo sa perfettamente quello che si sta dicendo in quel meraviglioso libro. Infatti, il libro inizia con... io fui rapito nel giorno del Signore che erroneamente per ignoranza alcuni dicono ah è la domenica ma per cortesia oh, signore e poi ti parla di una sciagura dietro l'altra no è la domenica ma quale domenica ma signore abbi pietà dell'ignoranza la domenica è eh. infatti pure il Diodati che è stato un grande traduttore lì ci ha messo la domenica e vabbè ma quale domenica il giorno del Signore, Curios Curion, è quel periodo che poi il Nuovo Testamento andrà a spiegarlo meglio e che ha appunto chiamato la Grande Tribolazione. E per capire bene l'Apocalisse devi vedere, perché c'è molta più Apocalisse nell'Antico Testamento che nel... Nella stessa Apocalisse, quindi per capire bene l'Apocalisse, per capire quello che si sta dicendo, devi leggere in primis il suo libro complementare, il veterotestamentario Daniele, e poi tutti i profeti minori, cominciando appunto dal primo, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giovanna, Michea, Naum, Abacu, Sofonia, Ageo, Zaccaria, Marachia. In quasi tutti, non in tutti, c'è una quantità di Apocalisse del giorno del Signore tremenda, tremenda, infatti, infatti qui siamo in Sofonia. E sofonia proprio inizia, poi prosegue nel verso 2, io farò perire ogni cosa sulla faccia della terra, dice il Signore, verso 3, io farò perire gli uomini, gli animali, io farò perire gli uccelli del cielo, pesci del mare, gli intoppi insieme con gli empi, e sterminerò gli uomini sulla faccia della terra, dice il Signore. Domanda del milione, dove sta scritto nella parola di Dio che nell'Antico Testamento Dio era un Dio tremendo, un Dio di Ira, e nel Nuovo Testamento è un scusate il termine, lo dico con massimo rispetto, un zuccherino. Qui stiamo nel Nuovo Testamento, ovvero Sofonia è l'Antico Testamento che parla del, del, del, del futuro, del, della fine dei tempi che sta nel Nuovo Testamento e quindi è l'epoca della grazia. Nell'epoca della grazia succederà questo, ok, la grazia finisce nel giorno del Signore, Infatti, eh, lì vediamo che c'è tutto un altro discorso dove chi non, non accetta il messaggio dell'Evangelo addirittura viene, viene bruciato, cade fuoco dal cielo, eh, eh, viene tolta la, la pioggia e quant'altro. Però sta nel Nuovo Testamento, grande ira sta per arrivare sulla terra e. Tutto questo sta avvenendo in fretta, in fretta, in fretta, quello, e vado a chiudere, quello che stiamo oggi leggendo, che sta facendo la Russia, ci dovrebbe far destare lo sguardo. Ecco lo sposo, ecco lo sposo, ecco lo sposo, ecco lo sposo, ecco lo sposo, tra un po' suona la tromba. Perché quando verrà lo sposo? Verrà in un momento in cui due staranno alla macchina del mulino, due staranno in un letto due staranno seminando, due staranno lavorando, l'uno sarà preso, quindi sarà una, un periodo storico dove nella terra ci saranno molte po, molti posti dove ci sarà appunto cibo e, e quant'altro, quindi sarà all'improvviso, non è la fine della grande tribolazione dove non c'è più cibo, non ci sono più persone perché sono morti quasi tutti, le stelle cadono dal cielo, il sole non è né giorno né notte, c'è... Cioè, ah cioè una morte muoiono miliardi di persone, non è un ambiente tranquillo, quindi tutto questo sarà quando ancora in molte parti del mondo ci saranno queste situazioni diciamo tranquille, due macineranno il grano, due in un letto, due dormiranno, quando invece dentro il giorno del Signore i letti saranno troppo stretti per il riposo, non solo per gli ebrei ma per tutto il pianeta, per lo spavento, la gente sarà marchiata, i cristiani saranno uccisi tutti, tutti, dice, tutti, tutti. E quindi oggi gli eventi, alla luce delle profezie, ci confermano quello che queste dicono, ecco lo sposo, ecco lo sposo, ecco lo sposo. E io, Alessio Evangelisti, sono una delle miliardi di, per, per, per dire, di voci che il Signore usa per dire: Ecco lo sposo, destati. E quindi prepariamoci, non c'è da giocare. Perché poi succederà all'improvviso: all'improvviso succederà, a parte che il credente dovrebbe stare anelandolo, proprio, non vedo l'ora. Questo dovrebbe essere lo Stato, perché quando ami qualcuno non vedi l'ora di vederlo, se tu non vedi l'ora di vederlo tu non sei innamorato, e se non sei innamorato di Dio sarai innamorato di, di qualcun altro, di Mammona, perché non puoi amare uno e, e od odiare l'altro. Quindi se non ami Dio, amerai Mammona, separiamoci da Mammona. Questo mondo tra un po' ci, ci si sgretolerà dalle mani, per usare un eufemismo, insomma, mettila un po' come ti pare. Ecco lo sposo, tra un po' ci andiamo a casa, il rapimento della Chiesa è imminente, è alle porte, questa generazione lo vedrà, quando non lo sappiamo, ma questa generazione lo vedrà all'improvviso succederà, gli eventi sono chiari, le profezie sono chiarissime per chi ha orecchie da ascoltare, e nel frattempo facciamo quello che possiamo e cerchiamo di strappare più anime possibili all'inferno, cominciando dalla nostra famiglia, sforziamoci, il regno di Dio è, i violenti lo rapiranno, i violenti, i violenti sono quelli che fanno violenza a se stessi, andando contro la propria carne, chi vuol guadagnare la sua vita la perderà, attenzione a questa parola, ti lascio con questa parola, chi vorrà guadagnare la sua vita la perderà, Rifletti, perché come si sono adempiute tutte le profezie del passato, si adempiranno anche queste. Maranatha, il Signore viene, sorridi che Gesù ti ama. Con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti, se Dio vorrà ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom.